Allora, come eh, sempre facciamo eh, ogni mese con Sergio Piovini, ci dedichiamo sempre all'S&P 500, ma ai settori eh, migliori del momento eh, insomma eh, do subito la parola a Sergio Piovini cerchiamo di capire in un portafoglio ideale quali ideale quali sono i settori più performanti ovviamente di mese in mese aggiorniamo perché la situazione è molto fluida come sempre accade nei mercati in questo momento ancora di più allora Sergio ehm, ho detto bene un portafoglio ideale ovviamente non personalizzato per le situazioni personalizzate mi raccomando avvaletevi di un consulente finanziario o del vostro referente finanziario perché ciascuno deve mettere sul tavolo le eh, personali esigenze è, questa è un'indicazione di massima Sergio si è detto bene Manuela è un suggerimento di massima che può stimolare quelle che possono essere le vostre come dire, possibilità che vanno poi sempre comunque calibrate a livello personale quindi eh, andiamo a vedere un possibile portafoglio eh, che poi e reale, realizza, realizzabile anche in termini molto semplici che io comunque sto seguendo per la mia clientela, una parte della mia clientela e, e partiamo da un'avvertenza da una, eh, un chiaramente comunque che essendo un portafoglio azionario che deve, e deve essere comunque una diversificazione all'interno di un vostro possibile portafoglio finanziario più, più complessivo, chiaramente che è un portafoglio azionario ed è soggetto a delle oscillazioni anche negative, evidentemente, e soprattutto nelle fasi di stress del mercato come possiamo aver visto nel, nel periodo più recente febbraio-marzo del 2020 dove abbiamo visto una temporanea discesa anche del 30,33%. e questo sta sempre bene a, a tenerlo presente questa è la volatilità il drawdown comunque massimo eh, nel 2022 e il suggerimento è sempre quello di vederlo in un'ottica comunque minima di 5 anni dell'investimento questo per prudenza, per permettere al portafoglio di assorbire le eventuali fasi negative che per strada ci possono sempre essere detto questo andiamo a vedere quindi uh, cosa è successo nelle ultime analisi settoriali del, interne dell'indice o del mercato americano strumento 500, quindi partiamo dalle analisi di fine anno di dicembre 2022 dove avevamo eh, come settori primari energia, l'industriale, la salute e i servizi di pubblica utilità che erano appena entrati come settore in forza e quindi l'anno nuovo si è aperto con i classici settori difensivi e in testa alla classifica, mentre altri settori come per esempio i servizi di comunicazione, consumi di beni volotari e la tecnologia, che di solito sono settori che tendono a tirare un mercato a rialzo, erano agli ultimi posti e con questo siamo entrati quindi nel mese di gennaio. L'ultima analisi effettuata alla fine di gennaio e che ci dà quindi l'indirizzo per il mese di febbraio, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un'evoluzione importante, direi, fra i vari settori, degli, eh, fra i vari macro settori uh, americani, dove abbiamo visto entrare le materie prime e i servizi di comunicazione, addirittura ai primi quattro posti che prima avevamo visto a fine dicembre, addirittura all'ultimo posto. E quindi si inizia a, a vedere all'interno di settori, come per esempio quelli di servizi di comunicazione, che sono dei settori che tendono a essere verso le parti alte della classifica in un mercato a rialzo. Servizi di comunicazione, che poi andiamo a vedere cosa c'è all'interno mm -hmm. e ci sono titoli anche particolarmente eh, importanti. E quindi abbiamo questi quattro settori. Escono due settori classici che sono i settori normalmente difensivi al mercato, come quello della salute e i servizi di pubblica utilità o le utilities. Quindi cosa faremo noi a livello pratico, tradotto con strumenti eh, acquistabili sul mercato, andremo a vendere lo strumento relativo all'healthcare, quindi la sanità, e lo strumento delle utilities, quindi i servizi di pubblica utilità, per andare a acquistare i materials quindi è qui se il settore dove all'interno troviamo aziende che hanno a che fare comunque con la lavorazione delle materie prime e, e in ultima analisi poi andremo a comprare anche il settore del communication services eh, servizi di comunicazione che è un settore peraltro molto allargato che tra poco andremo a vedere qualche azienda per capire meglio okay. alla fin fine poi vi lascio lì sulla, per qualche secondo in più sulla slide questo è il portafoglio per il mese di febbraio, quindi abbiamo energia che rimane sempre, il settore industria, industriale, materials e il communication service, che questi sono i settori da adottare per quanto riguarda il mese di gennaio. Esatto, so. quindi eh, appunto come detto di mese in mese noi aggiorniamo questo portafoglio ideale, no? mettendo in evidenza quelli che sono i settori che possono offrire maggiori possibilità, Sempre partendo dal presupposto che diversificare fa sempre bene, ovviamente poi con un occhio di riguardo in più ai comparti eh, migliori. Allora Sergio, eh, dicevi che volevi giustamente dare anche delle, degli esempi di, eh, di, di aziende, giusto? Ho capito bene? Sì, andiamo a completare quello che era il okay. nostro intervento, qualche dato in più per capire, quindi quando noi andiamo sul mercato eh, ad acquistare quel semplice ETF sui Matilias, in realtà andiamo ad acquistare eh, le aziende sottostanti, qui vedete le prime 10 aziende che fanno parte di quel ETF, ci sono aziende molto importanti all'interno come Lind, Freeport, McMoran, Sherwin's Williams, Corteva, eccetera, che sono tutte aziende che in qualche modo vanno a trattare materie prime o dall'acciaio o altre materie prime importanti, comunque come eh, Newmont per esempio che eh, lo troviamo nel settore aurifero, quindi siamo in quel settore materials che eh, a mio avviso lo possiamo ben vedere anche con la riapertura tra virgolette, della Cina dopo eh, aver praticamente chiuso eh, l'angolo la, politico de, del zero Covid, l'apertura completa fra qualche mese probabilmente avremo, avrà di nuovo fame di materia prima e quindi queste possono essere aziende comunque in qualche modo eh, privilegiate ed ecco che abbiamo un segnale indicativo anche nel nostro eh, ranking sui settori dopodiché sui servizi, sui servizi di communication services abbiamo aziende classiche di comunicazione come AT&T e T-Mobile ed altre aziende che magari non ti aspetteresti in questo settore come Meta Platform, quindi sì, Facebook, sì. parole, Alphabet, Google, Walt Disney, Netflix, eccetera. Quindi servizi di comunicazione mh, più moderni rispetto a, così, rispetto a quelli tradizionali. Quindi aziende anche molto importanti eh, che possiamo inserire nel nostro portafoglio con semplice click comprando questo ETF. Ok. Ecco. Abbiamo sì. detto tu, no, forse manca ancora qualcosa, prego. Sì, concludo sì. Insomma, no, con due slide, due o tre slide abbastanza veloci nel quale vediamo l'andamento del portafoglio nel mese di gennaio che essendo ancora con i settori difensivi ha partecipato in questa fase un po' meno all'andamento del rialzo del mercato, ma questo ti fa normalmente un po' da filtro per cui se il mese di febbraio dovesse esserci un po' di ritracciamento del mercato rimani un po' con qualche settore tra virgolette aggressivo ma con qualche settore tipo il petrolifero che è un po' più difensivo quindi è una situazione ben bilanciata ancora e storicamente il portafoglio comunque partito dal 1 gennaio 2020 aggiorna la sua performance, siamo intorno al più 70% non è poco, con 4 semplici ETF evidentemente e questo è l'andamento anno per anno, quindi 2020 eh, vediamo un 13,87, un più 32 nel 2021 è stato un anno spettacolare di rialzo il 2022 è stato comunque positivo malgrado la difficoltà dei mercati e quest'anno è partito con un, un positività intorno al più 0,90 Insomma, questo. Questo Grandivino è il portafoglio che semplicemente ogni risparmiatore potrebbe anche confezionarsi, con l'aiuto evidentemente magari sempre di un, di un consulente di fiducia, diversificando chiaramente sempre all'interno di un proprio portafoglio personale che dovrebbe essere molto più ampio rispetto a quello che stiamo proponendo ora e una fettina un mattoncino insomma che potrebbe essere valutato per essere inserito all'interno del vostro patrimonio finanziario. Assolutamente sì assolutamente sì. bene Sergio questo eh, spazio insomma riteniamo sia veramente molto utile per cominciare a dare degli input anche chi, a chi Sergio ti chiedo questo magari non ha ancora pensato di strutturare un portafoglio di investimento no? indipendentemente invece da chi eh, è già come dire più inserito nel, nel discorso. Per chi vuole iniziare, anche così può avere dei, dei suggerimenti. Sì, infatti l'obiettivo del nostro intervento vuole anche essere pratico, direi no, pratico e semplice per poter strutturarsi un portafoglio interessante eh, nell'ambito del, de, del mercato più importante a livello mondiale che è quello americano, lavorando sui settori che mano a mano noi andremo ad aggiornare di, di mese in mese. Ottimo e quindi anche per questo mese la nostra rubrica è sempre 500 i migliori settori del momento che va a affiancarsi alle altre.